Company, box it in, even in the box it he in, box it he knows how to, look, look at how he handles himself, himself in the box, he box, box it he, he moves left to right, simple, just touches he the ball, ball does slightly, doesn't do too much. I've been plotting for more n***a, more n***a, I'm just trying to get up n***a, up n***a, tell me why you wanna talk n***a, talk n***a, are you trying to make me more n***a, more n***a, I've been plotting for more n***a, more n***a, I'm just trying to get up gang members how the f oh oh oh oh it's you there you man, you're make back to another goddamn video man hey gang members man ah. look man, look man look man, without wasting time, the first video we're gonna be checking out today is from Kavara Kavicha Kavara I'm Not gonna ruin the rest in post parole. I put this in Google Translate actually, and it means Kavara in a nutshell 2021 2022. Go assist and skill analyze. But why I want to watch this video because I'm pretty sure there's probably some like clips in there from the ones I've already reacted to. But this person like did like a talk over it where they kind of talk about Kavara, like his childhood, how old is he, and stuff like that. And I figured this would get me like help me understand much better about who he is and the kind of play he is and how he grew up and stuff like that. Because I'm starting to like this dude he's like he might be my favorite soccer player in the world right now to be honest better than Messi better than Ronaldo in my opinion now I'm so, set but before we jump straight to the vibes man please make sure you subscribe please please I'm on my knees for this one please 200k route to 200k please subscribe if you know if you're not subscribed you'll be watching please subscribe I beg you all right let's go ahead and check it out man Cavara let's see what's talking about let's go I mean Camille Oggi Today we're going to talk about Kvika Kvika Kvika This is an interesting, interesting drummer player Kazan, from the book place for Ruben Kazan Six foot, 21 years old, two footed mini playing as a left So he's, he can use both right and left legs? God damn! This nigga is a superstar, bro. ambidestro e gioca come esterno sinistro fica Raquella Ma me narirlo quando dice che sono male. My love son his name I'm a pronunciare il suo nome. Io ero I'm dead. I'm dead. I, I want to clarify you the one that was going to say in his name. I won't even bother trying that dangerous task. quindi posso continuare a dirlo Caparazzi diventare sì? l'incubo di ogni telecronista di, di tutto il mondo. <ride> <e> <ride> diventare l'incubo di parecchi difensori. Oh, look at Look how did them Essere un giocatore molto promettente. È è un giocatore fa del dribbling, forse la sua arma più forte. Yep. Un esterno sinistro. Che combina Speed, la sua grande velocità ad una discreta forza fisica. Yes, case, look qui, at that. Essendo alto look. 1,80, sei un terno atipico. Siccome la maggior parte degli esterni sono bassini, a lot of, uh, left wingers tend to be shorter. Hm, I didn't know that. That's new. Sotto l'1,70, massimo 1,75. Hai già questo vantaggio in più della, della, della stazza. Combinato alla velocità che lui ha lo rende uh, quasi imprendibile, immarcabile, considerando che c'è un'opzione niente. Ma un Non fa tanto, non è un giocatore come voi. He's not that purely skewed as a player, he doesn't really dribble in a shiny way. In that regard, he's similar to Messi, he dribbles in a plain way, conceptually speaking. Ok, I get what he means, he basically like, he doesn't like, have like una certa skill, come like counting leg over, lui sa come to con la palla per fare che un nigga stretch le gambe, sa come far sì stretch e slide e cinque di voi si uniscono e nessuno può toccare la That's a è una skill. He knows how sa come farlo molto bene. Possiamo dire Skillato che fa del dribbling estetico la sua arma, anzi lui fa dei dribbling, questo è molto simile per esempio a Messi che fa... Dribbling uh, a parte qualche doppio passo ogni tanto ti fa Ooh. tutti i dribbling semplici cioè nel concerto cambio di direzione cambio di direzione quindi destro sinistra. sinistra so dribbling si sente e che poi riesce a tenere sempre il pallone molto incollato al piede mi sembra di capire che lui già uh, si sia prenotato un posto in qualche lega più importante I agree! Quanto He already ha già un posto in una big leagues. la Premier League russa è già da un altro la Russian Premier League c'è una Russian Premier League, non lo so sì, è sicuramente meglio della Russian Premier League sia per le prestazioni che fa essendosi comunque già He better be ready. I know he's ready. I know he got Guarda be ready. What you mean he's not, he, he, he, he, maybe he's ready. Luca he he so bro. ho avuto la non mi sembra che gli manchi qualcosa in particolare già soltanto se ci si pensa alle cose più difficili da ritrovare in un giocatore soprattutto se è giovane lui ce l'ha c'è una buona rappresentazione del campo la capacità di dialogare con i compagni la creatività di fare la scelta box it in box team even in the 10 team knows si to look look at how he behind himself in the box team he moves left to right simple just touches the ball slightly he doesn't do too much sono cose che si La he can pass the ball in the box it's in very well. Like this nigga, what does do the saying is so correct. situazioni non And taking into account his nationality, she's not known to be familiar with football Oh yeah, Georgia Georgia has some one, that, that part I don't know, but I mean maybe not a lot, but they have some they have a couple of wonder kids like for real. He's saying like Georgia doesn't have a lot of wonder kids. But I think they do? Molto Molto. Il uh, Kvara Tschelia, <ride> se non sbaglio, si fece notare. Oh, really? Si fece notare in una partita con la Svezia che tra l'altro c'era anche Ibra in campo. Dove praticamente lui in dieci minuti fece impazzire gli svedesi, Oh, really? Non riuscivano proprio a prenderlo. Se non sbaglio, segnò pure. Infatti, in Sweden vs. Georgia, hai dato la possibilità in Premier. Si è parlato del City, si è parlato del Bayern Monaco, si è parlato di Manchester City, Bayern e PSG. Jean, uh, essere accostato a squadre del genere ti fa capire quanto It è difficile. Io penso che questo sia il più talente soccer player, like, come è soccer player che right now. In mio opinione, penso che sia il più alto soccer player in questo momento. Partendo con i pro e i contro, vabbè secondo me uh, il suo pro principale è il modo in cui tira cioè lui calcia con una rabbia cioè un esterno uh, di solito da, da quella posizione soprattutto un esterno che gioca come lui quindi a rientrare, a rientrare in mezzo al campo per okay. liberare il tiro di solito un esterno cerca sempre di fare il tiro a giro e noi a Napoli ne sappiamo qualcosa Invece, lui tira ad incrociare sul primo palo. A volte tira di sinistro. Poi, quando è nella posizione del famoso tiro a giro, tira anche di potenza. No, sono riusciti, riusciti anche gol di potenza di esterno. I passes sono just insane. Ho notato che. Prima cosa. <coughs> che, prima cosa <coughs> a volte si incavora. Il weak point instead è che besides being a skillful dribbler, he does it too much man fuck out of here what you mean he does it too much if he can do it well why not if that's his if that's his uh uh his go-to like what's that word i'm looking for if that's his like selling points why won't he sell it like you know what i'm saying if he knows he can dribble you and tear your pants why won't he do it i think he has to do it like i think that's not a weak point If it's to dribble sometimes but sometimes he could pass the ball to his better team. Yeah, that's he, like, he dribbles, but he's also not stingy. He had sure I reacted to a video yesterday where there was a play where I was like, if his teammate had just passed the ball to him, that would have been a clean play. But he's he for for someone this skillful, he's not stingy. He literally l lets the ball go. He doesn't hold on to the ball forever. Like Uh, cerca sempre di saltare l'uomo ed è una cosa buona però uh, a volte uh, c'è il compagno libero c'è il passaggio facile magari puoi fare qualche 1-2 e lì poi ovviamente è una cosa che ti viene con la crescita pure con compagni di squadra um, più forti intorno quindi magari anche il livello nel Rubin Kazan non è elevato quindi lui cerca Oh yeah I would like to see those videos of when he tries to do things on the game. If your teammates are not open you're not gonna if you're a good player you're not gonna pass the ball to them if you can do it on your own you do it on your own Quando rientra ovviamente l'unica cosa si può fare o tirare o fare il cross al secondo palo quindi al limite eh, dovrebbe andare di più sul man I don't know i don't know about all that. Yeah, if he doesn't I mean, need to please cross, please, there's I mean, no need to cross. If he needs to cross, he'll cross. What if he, I, what well, if he can't cross? I've I noticed that what he up. usually does is that like he dribbles his way on the line and passes the ball back. Like, that's... If you play FIFA, that's like a... Every time you do... Not every time, but 90% of the time you do that, it's a chance of a goal. Like, for real. Like... That's a, good, that's a good way to go, but you sempre have to cross and like with crossing is probably like a 50 50 possibility, like you gotta jump and not the ball, like what if another defender jumps higher than you, or something like that. I don't think that's a weakness, in my opinion. I don't think that's opinion, like a weakness. Il bagaglio tecnico, che immagino sia anche ciò che principalmente lo ha reso così tanto popolare ultimamente. Dico il suo bagaglio tecnico in generale perché. Uh! Oh, guarda a me questo! Snackbite Come ho detto anche prima, la capacità del giocatore di saper giocare con i compagni Al contempo essere una mina vagante lui per un difensore Quindi mm -hmm. mi saperebbe essere mm -hmm. sia un individualista Facts. Quando ha la palla tra i piedi, tra l'altro è palese Che gli piace molto di dribblare gli avversari sì. anche più di una volta Sia però mm. di, di essere decisivo nel gioco di squadra eh, non la sottovaluto come componente perché ha dei well che non possono vantare lo stesso tipo di capacità. Soprattutto sì. cioè, dal punto di vista mentale, perché magari dal punto di vista tecnico ce ne, ne stanno tanti che lo potrebbero fare. What? Il, il dribbling, che, che a lui ti ha fatto bene a fare la tua su come sia nello stile come quello sì. di Messi, ovviamente. È veramente forte, molto più ampie per fare gli stessi suoi E alla fine è quello stile, c'è uno stile molto poco funambolico. ma suoi suoi suoi la palla da una parte il corpo dall'altra. Look at that. metri right. Il solo principale right. che io ho osservato fino a è la mancanza di maturità nelle scelte. Molto spesso prende l'unica sbagliata tra le tante che ha a disposizione. What does he mean by his weakest point is his lack of maturity in the choices he could make? And what kind of wrong like what does this mean like as he in his personal life is he like a rascal does he like go get into like uh the news a lot or some shit like what does he mean by that that's interesting you guys help me understand this statement properly growing up as a person and as a player in better suited clubs and against better against stronger opponents and teammates i feel like that nigga is ready for it man He's fast. Look at how he's, he's tearing away defense. Look, emptying the defense. Go ball. Emptying the defenders. Just embarrassing them, ruining their careers. They gotta be stars for them to be on their teams, too. Somebody must have thought they were stars, but he's just showing them. Showing so he's, he's more of a better player. Il fatto è che alcune volte, se like il big leagues, il like blocco è same thing. Cioè, lo dribla, poi torna indietro, anche in questo caso. Lo dribla, torna indietro, cerca di dribblare un'altra volta. Qualche volta invece cerca di arrivare sul fondo, nonostante ci siano i giocatori. Which teammate indietro. is alone? I don't see what this dude is talking about. I don't see what this dude is talking about. Because I, half the time, this player. I see, you see how. Look at this shit. A be, vai a Look, one, two, look at his teammates. One, two, three, four, five, six, seven. Seven of his teammates are just standing. None of them is making any effort to, like, you know, well you gotta spread out, open up. Like, you, they're just standing next to him. Everybody's just watching him. Like, you know what I'm saying? Even his teammates know he's a star, to be honest. From what I've seen, like, from the highlights I've seen, I think he's not just selfish because he wants to be selfish. Like, if he can't do something, I've seen him pass. You know what I'm saying? But he's, he's just played with like the wrong teammates, I think. Like he's, I don't know if that's always been the case, but for the reason why this nigga is saying, I think it's just the teammates don't have better experience. Like they're just not as good. It's not like because he's stingy or something. These teammates are just not as good as he is. And they don't have the kind of football mentality he has, in my opinion. That's what I think. Uh, come se la cava look, and e all still just there look all his teammates are back there five of them still just no, none of them is running none of them is running towards the um, goalpost to um, open più tattico come il suo lato quantitativo se riesce ad aiutare anche la squadra anche se per quanto mi riguarda all'esterno deve fare l'esterno, il portiere deve parare, eh, il difensore deve difendere. Poi, se, se dai quel quid in più, quel bonus, che magari sei sì. anche generoso e aiuti la squadra in difesa, tanto sì. di cappello è shabu. Se poi mi, mi crei la differenza in attacco, puoi anche non, non tornare, non ti preoccupare. Da queste immagini, secondo te, Kvaratskelia non oh, si boh. ricorda. Un altro di giocatori che abbiamo fatto che è Losec, A Losec. non, non Losec. mi sembra esattamente un lo tipo di is. giocatore, però uh, le scuole che stanno formando i calciatori mi sembra That's che sick. stiano creando quel prototipo di calciatore lì, cioè calciatori molto intelligenti. What does math have to do with this tatticamente parlando mm -hmm. si intende, poi non lo so come effettivamente risolvono i problemi di matematica. <laughs> <sussurra> mm. <coughs> uh, calciatori che sono capaci di giocare con mm. i compagni, però hanno una buona tecnica mm. di base. Poi lui, si, i suoi teammates are just standing, they're not opening up. <sussurra> is he expected to pass the ball back? Quindi, si, mi ricordo che è fast, è skilled in generale. Non sappiamo cosa sta facendo. Abbiamo poco per essere proprio preciso al primo tempo poi di fare anche la critica di questo giocatore a meno che blocchi il drusso. Anche se magari non, che non si può scrivere il nome, si contratta. trattare. Potrebbe, sì, immagini. A me invece, sai che mi ricordo. Yeah, Nelle momenze, voglio ripescare un giocatore che magari è finito un po' nel dimenticatoio. Anche perché, diciamo, è stato un po' una meteora. del yeah. calcio, the ball is like to his legs. Uh, Fatto un'ottima oh, boh. un carriera e il nudo basket con questa, sì. con questa fisicità. Perché lui era alto, con, combinata una tecnica assurda. Lui è di Fana, oh, oh, oh, oh. nel Palermo facevano delle magie, ma me lo ricorda tanto. Vabbè, un voto attuale. Un Voto al potenziale di questo giocatore. Ah, voto attuale Voto voti per il presidente, president. <laughs> Voto attuale Attuale, eh. Allora, mi spiace non poter essere esattamente preciso perché appunto sarebbe da vederlo meglio Questo sì. giocatore, cioè o meglio, non sarebbe da vederlo meglio perché io gli posso vedere pur 30 partite di lui che gioca nella Russian Premier League Ok, ho capito questo Se si va English Premier League vedremo quanto è meglio Ma per ora penso che è un'estero, è He's the best at the level he, he, he's in. He's the best at that level, to be honest. Look at that pass. You're telling me he's stingy. Look at that pass. Look at that pass. And you're going to tell me that nigga's stingy. He's not what he's doing. Instead of crossing, he knows how to push through. Che magari deve so, why would he do it? Look Perché è già quel tipo di calciatore di cui un difensore non può non preoccuparsi. Oh, sì. Invece, per il futuro, occhio e croce 7 e mezzo. Okay. Ovviamente, il voto destinato ad aumentare. I think, cose. I think Anche it's a problem. I think it's something. should worry about. Migliorare chissà quanto. Anche le stesse cose le facesse, per esempio, in Liga. Sì. Anche solo in Italia. Eh, perché quella è la più grande. Dimostrazione di, di caparbietà e di capacità, Ogni oh, allora, time I see it, guess Attualmente, gli darei un 7. Più o meno per le due stesse motivazioni, perché sono abbastanza sicuro. che 7 out of 10. No, a 10 out of 10. I think a 10 out of 10, sono più ostiche. Con questo dribbling, con questi cambi di direzione, con questa velocità e con questa fisicità tu sarai sicuramente molto forte. E i serial high defenders sono very, molto aggressivi nel nostro campionato. Mi ricordo che c'è un po' di serial high defenders che sono molto aggressivi. Ha tante frecce a disposizione da scoccare con il proprio arco. Non si limita a fare una sola cosa. Anche fa... quando tira, tira in, in modi diversi. Quindi l'otto secondo me rispecchia bene anche se vogliamo avere un ordine mentale con gli altri giocatori che abbiamo fatto no, dopo, I think he's a 10 out of 10 bro, look the way he plays Other players he's might be mad about it, but as coach, italiana, it's every coach's dream, è every dream. Look at that, che abbiamo fatto questo video. look at il it's ah, every coach's <laughs> Cavascalia Agn uh, -ra <laughs> Bene ragazzi, questo video termina qui. Yeah, What's man, good video. video. Like, I like the opinions they had. If it was a podcast, man, we would be heads, man. Me and these guys would be buying a lot of heads. I ain't gonna lie to you, I know that for a fact. That was a, that was a very video. That was a very interesting video. Hey, man, go in the comments and tell me some more videos to check out, man. Not, not just Kavara. Any other person you think of that you think is a good sportsman, songs, anything, just go in the comments and let me know. We're going to check it out. Kavara is definitely still in my heart. I ain't going to lie. No homo. But that nigga is... <laughs> he got some fire. You know what I'm saying? This is a good video. You guys go subscribe to this people's tribe. Go we'll subscribe to the channel. They got only 4,67K subscribers. Senza Giri Devaro. Go we'll show them some love. But, hey, man, I love you guys so much. I'll see you in the next video. Stay, stay blessed. Stay sexy. Please subscribe. Subscribe to King Reacts. please. 200K. Please, I beg you guys, please. All right? I love you so much, man. Let's get straight to it. What's okay. <laughs> up?